Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics e Marco007 nel futuro Sì, stiamo riprendendo un'altra parte, vai Marco Eh? Ah, sì, è vero, vai. che io sono il G1 per il baglio Infatti ora cambiamo Eh, uh... eh... sì, sì sì sì sì sì sì sì, sì Non sì, avete visto niente sì, sì. Tanto, tanto... Questa parte... Questa... Pa pa pa pa no, questa parte è... È recuperata, recuperata. No. no, è oscurata allora, prima di tutto vai su più, cambia l'ordine, controller. Vai, premi coso, Ok, ora io. Vai. Okay. Perfetto, ora. Ora dobbiamo io metti... Voglio recuperare... Vieni in pala nel palazzo. Comunque non guardate quell'edificio lì rosso che sta su Popstar che a nessuno interessa, non è tanto importante Cioè, chi sono i curiosi? Ah, ops Ah, Perfino sì, male che abbiamo pure... La... Uh, abbiamo pure un altro amico che nessuno avrà notato Ok, ciao, ciao! Ok, Rick, oui. Rick è troppo puccioso <ride> Ok, ora andiamo a sconfiggere Meta Knight. Vabbè, oh, si capisce. Appunto, si, si vede come King of the Dead che lo spoilerate. praticamente oh, oh, oh, la copertina del, oh. del, del boss di King of the Dead. Sono, sono Wispy Woods e King of the Dead. Sì, Day. sì, non ci interessa. Comunque dobbiamo riprendere il tassello. Iride Perché si. Sì. Switch. Allora, non andare avanti che se no non uccidi tutti i nemici. Ecco. beh questo è inutile vedi che potremmo anche non, non premere tutti i pulsanti anzi non, pre non premerli pulsanti come l'ho preso? è inutile premere i pulsanti bravo no nope, it is ma è vero e te a tu mi lanci una bomba io ti lancio un uomo perché oh oh oh ah, quello è il nostro amico. oh oh oh Pensavo oh oh oh oh oh oh Rocky nella, nella mia area vittoria. Ok, vuota <coughs> Non è ruota. Lo so. Stella, amici. Ok. A me dà fastidio che danno troppa importanza a Rick. Tipo qua non posso intercambiare con me secondo me il più piano. importante dovrebbe, dovrebbe essere and you come again? no, non volevo fuoco, però vabbè l'unica <coughs> soluzione secondo me il più importante dovrebbe essere and you come again? È, è bravo. allora, ora il tassello è dove era? non era non esiste un tassello no è preso tutto tranne il tassello eh sì, abbiamo pure completato un'immagine ah no, l'abbiamo fatto nello scorso video quindi deve essere... Abbiamo completato l'immagine nello scorso video e viva! Siamo tutti felici! No, perché ruoti? Perché io voglio l'ice cream! Ok, non, non... No. Cambia! Uh, Cambia in uno, io taglio, mi sa! No, tu non hai taglio, però io lo posso avere. Quindi tu hai solo 20 tagli! appunto! Forse avrete dovuto cambiare Rocky. Però vabbè bene. Perché Rocky? Non c'è il Ah, è vero, Rocky è inutile. Ok, voglio il tassello irritato. Dov'è? il tassello irritato? Sta più avanti. Mi ricordo che anche nella no, registrazione fallita no. tu i pozini dicevi no, dove...? no, no, non è vero, no. Sì, infatti poi abbiamo dovuto rifare il livello. Non è vero, non l'abbiamo dovuto. Non lo so. Solo in un video futuro si nel video dopo il video dopo questo nel mondo 3 si sì, la seconda parte del mondo 3 la seconda è uscita no veramente terza no? allora se vado più sopra che cosa c'è? fire perché se l'hanno dato sopra wow, ecco, ecco la tessera ok in... l'abbiamo preso ora in bianco e nero perché l'abbiamo già presa però ci darà mm -hmm. lo stesso 3 se come avete potuto vedere Perfetto, ora non ci resta che speedrunnare perché non c'è più nulla che ci interessi. Ah, lo ciao! Fa, lo fa già da solo <ride> Purtroppo le cazzine non le possiamo saltare. Ok, ora via. Vabbè, questa, perché non le Via questa visto. stupida abilità. Marco, se non lo smetti ti deposo. <ride> oh no! Oh no! Non l'ho premesso il pulsante. Perfetto. Voglio lo scarabeo, dov'è il mio amato scarabeo? Non uccidere tutti, Marco! <ride> tu intanto la vieni. Lo fa bene alla salute. Tu intanto vieni con me, volo. Ma no dai! È non entrare, non entrare. Aspetta. Cos'è successo? Ah, sì, è vero. Vieni? No. Wow, Io non voglio Ok vabbè mi tengo volo No no alza alza il cuore Alza il cuore Alza il cuore. Cioè alza la mano Anybody of you wants the thunder? Fa, fa, fa, fa, fa. Ah ecco, fai gli attacchi di volo. Ecco, sì. questa è una cosa che impareremo più tardi Ok lì perché... c'è un cameo a metanite nero che mi sa che hanno aggiunto dopo l'update Dopo il DLC l'ultimo. Ah, è vero, ma c'è. No. Che c'è Kirby, che c'è Shadow Kirby e c'è Metal Knight Nero. Veramente lo sai che nella registrazione fallita non avevamo ancora il DLC. Lo so. Eh, quindi yeah, abbiamo il DLC, non, sì. non se ne è accorto nessuno. Ok, eh. Non la voglio e... afferrare. Ok, la voglio afferrare. Non mi interessa ma devo combattere il Metal Knight così. Fatti sotto. <susurra> Cacchio! Doveva proprio andare verso di me! Che mi fire! Thank you! Come no, scusa! Io non ti volevo dare! Oh! Lui! Hai visto, lui! Avete visto, ragazzi? Metanite oh. è immune al fuoco! Ah no, non è vero! Lui non è di fuoco. Eh, è solo che ha parato! Lui non è di tipo... acqua! Che... che... che... No, veramente non è immune al fuoco! Si, sì, lo so, intendo... Ok, visto che Marco l'ha detto nella registrazione fallita, ehm, quando siete da soli metana, eh, ah, diventano due i metanite. Quando, quando siete, siete da, da due a tre invece diventano tre. No, no, no. no. Quando, siete, quando siete in due diventano due. Quando siete Io sto combatendo in Meta Knight in stile molto, molto. Diventano tre e quando diventano quattro sono qua. Cioè quando siete in quattro sono quattro. E quando siete tre. in due e tre invece diventano tre. No! Ok, come evitare le rocce? Fate gli attacchi in rocce. Ecco, l'ho fatto pure io. Kind. Gli attacchi in giù sono molto efficaci. Ok, distruggi, distruggi! Guarda come attacco col metanite. E ora.. Ma scusate, gli altri metanite sono morti. Sì. Ah, finish! No. E yeah. con un uppercut lo distruggiamo e lo facciamo amico. Io la giugno. Metak negative. Metacnighet. Allora, chi eliminiamo? Lui. No, scherzo. Uno dei due che detanno. Lo so, moreno. Fire. <ride> Stavo per fare un uppercut, però mi ha interrotto. Uh, Kirby Metanite mi sa che hai. Metanite! Ecco noi per noi! Kirby è la coda in fiamme e quindi ha fatto quel balletto per cercare di liberarsi. Comunque uh, Meta nella prossima registrazione non l'avremo. Ah oh no, ce l'avremo la, perché anche quella è fallita. Uh -huh. Purtroppo. Ah uh ah. -huh. Uh -huh. Invece in questa in questo episodio avremmo dovuto avere da te, giusto? So. No, sì. no, no, sì, sì, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Ok, prossimo. Vabbè, no, non l'avremmo avuto comunque perché abbiamo chiuso abbiamo chiuso la cosa. Comunque, ah, no, piccolo appunto. Ehm boh, non lo so. Niente. Nessun piccolo appunto. Volevo, volevo eh, tipo beh. dire che in, al in alcune parti extra io avrei, sarei stato secondo personaggio, però come parti extra beh, non, non, è come, non è come in Kirby Saddlejovich. Nelle parti extra di qua praticamente niente, tu diventi secondo personaggio. No, non, non si può perché è lo stesso perché cioè nell'arena io posso scegliere qualsiasi personaggio, quindi. Non è un problema se sono primo secondo Eh sì però E nella star guest Ide quindi mm. lasciamo stare Ok Vabbè quindi... ma io sarò il primo il primo No no no, no. Io Ok Io sì. io, io, io. Okay. Lato, già in Kirby okay. Sagen nell'arena finale Che no, dovrebbe no. essere uscita forse No No non, non penso. È... No questo video verrà uscirà domani Vabbè comunque Isole Interne Giusto è il primo coso? Sì sì Ok no. Comunque questo, questo video verrà chiamato Il ritorno di Kirby no Il ritorno del ritorno di Kirby su star. No, no. Perché? Perché? Perché? Perché Il video si... prima si chiama Il ritorno del ritorno <ride> Stavo morendo Sì adesso guarda che come sono ingegnoso Tu vai via mangio te No non te però... non voglio più essere Rick È noioso Rick Lo voglio essere io Io voglio essere Kyle allora... no no no Smetti a mangiare lui, adesso. Usa l'abilità Chai. C'è una bella cosa, tieni. Vai. Bu, bu. <ride> che cacchio hai fatto! Ok, ragno! Hai ucciso la tua abilità, poverino! Aia! Aia! ho oh, le ciambelle e ragno! Ho ucciso un ragno, mi è uscita la ciambella, come le ciambelle e ragno di.. Un dre che Che nota bene, forse non porteremo. Forse porteremo, è molto più probabile. No, vabbè. però non eh, presto non sicuro perché abbiamo non... un casino di let's play piano in questo livello c'è il c'è il, il pulsante da premere Sì no perché è un livello extra quindi no Lol. ok meno male è un livello extra si sì. so è un comunque... livello extra per forza ma ah, mi ricordo che in questo livello cosa c'era lì? se lo iride l'abbiamo appena preso eh? Che abbiamo preso il tasselo No. Vabbè, all'inizio del livello stato il tasselo Comunque mi ricordo che nella registrazione fallita tu cercavi di aspirare il ragno al volo e morivi. Sì, lo so. E non ho fatto lo stesso errore stavolta, Fu contento? No. Devi morire. Rrr, rrr, faccio attacchi al, al... Guarda che bello! Allora, <ride> è troppo bello volare così con la mia mano <ride> perché uno si vola più facilmente due è più divertente vieni e vieni vieni Gim... gimmi gimmi ragnatela no uff, lo faccio io ok ecco tassello io yeah, sono tre tasselli normali poi. ok avremo bisogno di un, co di un compagno sinceramente Quindi, no uccidiamoli tutti godiamo di lei ma che ho da pure io lo sapevo che l'avresti fatto perché, lo perché tu sapevi che io l'avrei fatto quindi, no. Veramente, io l'ho fatto. Ok, sotto acqua okay, l'abilità ragno non funziona. Che bello! No, veramente funziona. Ma di poco prova io Poglio non l'ho mai usata. Io non l'ho mai usata. Vedi che non funziona. Spara, ah. tipo la ah. ah, no, se usi Rachno Rachno. può usare, Sì, ovvio, gli, gli amici. sì. Però, oh zio, vai, fate voi, eh? a me non va di muoverla. Dai, colpisci veramente. Un attimo, tu, quando l'ho usata per la prima volta, cos'è? No, no, un attimo, devo controllare. Sono allora. in sott'acqua. So cai in gelo, cai in ghiaccio. Ah, ok, allora è davvero una... È davvero davvero un'abilità questa Beh, quella di diventare un pezzo di io che si dice ok we can proseguire now uh, teresa peperoni, e wants to condividerlo with te però tu non c'è quindi è svanito vai tu, tu stai agli altri ok adesso tu condividere con me e tipo, la condivisione cibo è tipo il contrario dell'andare del in mare barra in piscina cioè se dopo aver mangiato di poco cioè hai mangiato da troppo tempo vuol dire che puoi andare in piscina ma non puoi baciare qualcuno cosa? lasciamo stare comunque tipo non, non mangi arma da, da due ore pannocchia give me, give me non posso darla allora. no. Ok, lì c'è qualcosa e ci andremo perché l'abbiamo fatto nell'episodio fallito anche se non voglio. Vai, fai tu. Oh, Caselli non mi piacciono. E a me ci piacciono, invece di Thank you. Cosa? Ho fatto solo l'abilità per farlo. Non ci voglio credere. Ok, lì c'è un altro. Sì, ci vuoi credere. Eh, sono io! Qui c'è un cane di Q. Cu. QQ. Voglio bomba. Kane cioè, è un personaggio entrato. Divertivo. Perché scusa che? C'era una bomba, volevo una bomba, ok? Ah, ah. Vabbè, quando, quando mai quando ti dico Chi di non uccidere. Quando mai quando io ti dico di uccidere. di non uccidere qualcuno tu mi ascolti. Vuoi? Ah! Dei che adesso! io prenderò Z. ah zetti. cacchio mi sono scordato di di frosty no, frosty no, no. quel che è frosty uh que, questi non li ho mai incontri. io vuole mangiare Z grazie Dobbiamo e sta mangiare. la vita meno male che hanno aggiunto sta cosa aia ecco eh. eh. no, no, un amico <ride> ho detto un amico addio siamo gli sgoccioli. Ah. Uh, uh, uh. Verify Marco 000007 1.8. Thanks for the food. let's complete the level now. Ma, siamo siamo un casino. Ok, let's see. We are 15 minute. minutes. I am with the Frosty Junior. Perché qui Frosty non esiste come compagno. Era tanto difficile mettere Frosty come compagno alternativo a lui? No, no, no, no non proprio compagno alternativo. potevamo rifare un. Forse che una... la posto dici di Cini di mettere Frosty. No, no, no. La b... Prima. Volevo dire dallo Padox. Nei primi giochi Kirby, vabbè, che non c'era l'abilità, ma quando sono state buttate le abilità? Uh, Kirby aveva due, due abilità diverse gelo gelo e potevano mettere gelo, gelo e ghiaccio ma ghiaccio era, era quella che dava chili, invece gelo era quella che dava a Frosty sì, lo so che Frosty Magari Frosty Frosty quel che Frosty mm. Eh non, non, non ci Ok, detto level notte Secondo livello extra così concludiamo E siamo stati anche veloci 15 yeah. minuti siamo e abbiamo fatto due livelli. Dov'è dov che ah, prima era volato abbastanza lontano per. Ah, perché non aspetti? Voglio prendere fuoco! Ah, vuoi, vuoi prendere fuoco? Beh, il sì, mio un, fuoco. C'ho un pacco di fiammite, lì. No. Let's go! Easy, a, a the Good, I suppose. Because fire Eeeh. Yeah. Pizza 2, Firewind. We can go now, but first, we yeah. la a selfie. Ok, smetto di parlare come Mario in inglese scorreggiuto. Ok, quindi... Veramente è... non è Mario in inglese scorreggiuto, è italiano inglese inglese. No! In cioè, l'inglese italianizzato. Sì, perché gli inglesi e gli americani pensano che gli italiani, quando parlano in inglese, aggiungono una A a qualsiasi cosa, anzi, eh, quando no, parlano in generale. Pensano che aggiungi a me Mario. Sono a ah, io Mario. Ah. Io pensavo che dicesse che è un Mi, quelli quelli tipo. Oddio. Allora non ce la faccio più, vai sopra! Non Azzi. si va su. So. Mm. Uh, vediamo Penso se, se da immune alle lame di spada. E Ah! E questo quello che ha pensato quando si è suicidato nella <ride> Perfetto, non, non qui però uh, Meta Knight è meglio se entri qui perché sennò no potresti morire, come ha, ha, hai fatto nell'episodio perduto. No, veramente l'abbiamo la, ucciso per sbaglio. Guardali, guardali! Ah, meno amore. No, no. Veramente But metanite L'abbiamo ucciso per sbaglio. Fire! Perfetto. Ok. Uh, ci serve frusta, perché no, dai. Lo prendiamo al posto di. Chill ah, bro. Quindi give me or give you! Sì. Ah, l'ho data io! Ok. Ora prendi la cosa, grazie. Ah, pensa Ah, ah l'hai soltanto <ride> presa ti Maledetto! Detto. Ok, qui c'è il tassello iride e abbiamo ottenuto 5 tasselli così a caso. Non riesco a respirare aiutate. Ti aiuto io, cioè ti uccido. Così evito tutte le sofferenze e Così diventa un criceto No, così ti faccio evitare le sofferenze Ok, io adesso rascio velocemente In modo che evito la morte di tutti quanti <ride> Hai praticamente ucciso tutti No, io ho praticamente evitato che tutti morissero No, hai ucciso tutti No Siamo tutti andati contro il fuoco Quando tu hai spostato la telecamera Sì, ma era meglio di aspettare che I CPU morissero da soli. <ride> Almeno così ho evitato che, che morisse And... Fireball Fireball Perfetto È troppo bella l'abilità fuoco Non è la mia preferita ma mi piace usarla Fire La mia preferita mi sa che... è la roccia Fire Fire Rock Mio! Qualcuno... qualcuno... Ah grazie No no no no no nessuno ce l'ha Oh, Prendi scopa, prendi scopa No, non quello Sì, sì, sì, fallo Fa. Perché questa è l'ultima volta che userò Userò Time, Ritmi E spazza via Sì, che sarebbe praticamente un semplice curling Però con l'abilità vento Perfetto Spazza via Non vento si chiama. Quello è un tornato al, al mio paese Non uno spazzavento. Spazzavia. Spazzamento! Ok, tu occupati di. di.. Vividria. Io mi occupo di Kawasaka. Kawasaki. Kawasaki. <ride> Cosa? Aia. No, mi ha grebato con il mescolo lunghissimo. Allora, forza, venite a me. Guarda, venite a me. a me. Venite a me. Cosa? Come osi acchiappare metà Solo io posso acchiappare le persone. E ora muoio. Chi vuole essere, Kawasaki? Non io, ma lui. Io voglio diventare bibite prima di morire. Ecco. Perché? Tanto no, non lo so, non lo so più, Rikki. Tanto abbiamo finito i livelli. Frigori però! Natura morta. Che era il suo stato di Whatsapp un po' di tempo Fammi prendere il tassello che. L'altro Ah, lui Di Vividria Sì Il frigorifero Si chiama Natura Ok, abbiamo completato il livello E abbiamo finito il video In un tempo record Tre livelli tre livelli in 21 minuti e mezzo sono.. Sì, cosa... Non lo facciamo di... Però Non lo facciamo di 30 minuti Perché se no Non rispetterebbe Le, le cose del... I, del video, video I video successivi No, del video originale eh sì, appunto, anche nei video successivi. Perché sennò dovremmo rifare... Guarda, 80-80. Eh sì, sennò poi nei prossimi video ci, ci, vedrete, ci vedrete rifare dei livelli che abbiamo già fatto. Ok, quindi nella prossima parte di Corbazzo Star Allies avrebbe dovuto apparire questa cosa qui, dopo aver il metterla. Sì, è vero, metà. la cazzina. Vabbè, non fa niente dai. Al massimo la trovi su YouTube e la metti. No, no, no. no. Cosa? Lasciamo stare. Comunque, uh, eh, andiamo, andiamo prima al... al cosa? Al... Parazzo del Sombro! Eh sì, così mi fai diventare... Dura. Vabbè, niente, nella prossima parte faremo un po' di livelli di... John Bastion, la fortezza oscura. Quindi, Vabbè, see you next know. time. Ok, no, meglio, meglio non fare, se no ci danno copyright. Come... Vabbè, alla prossima. Che ciao. senso? Poco. Non no, ma non è, non è il copyright. Vabbè, ciao. Alla prossima.